Coda, Vi devo portare un messaggio, un messaggio del. del grande di lei. Ma è maestro non lo deve sapere. No no no, no, no, no, no, no, no, maestro, no, maestro, no. Allora che. che cos'è che mi ha fatto vedere? Mi ha fatto.. mi ha fatto vedere, sì. Ah. Ho ha fatto vedere sopra di voi una grande, immensa nube, sì, una grande, immensa nube grigionera, una, una egregora, come si dice, alimentata per anni, anni, anni dalla vostra paura, dalla vostra infelicità, dalla vostra rabbia, dalla vostra tristezza gonfiata da questo grigio che vi invadeva sempre più ma certo questi sentimenti c'erano anche nel passato passato remoto, millenni di anni fa ma voi non eravate così tanti allora il potere di questi sentimenti era relativo e in più avevate lei avevate lei lei, Madre Terra, Madre Terra vi proteggeva, era lei che succhiava, filtrava, puliva tutta questa immondizia spirituale che voi generavate, ma poi negli ultimi anni... <ride> Voi siete cresciuti, cresciuti, cresciuti a dismisura e il potere di questi sentimenti anch'esso è cresciuto. E inoltre soprattutto avete aggredito lei, lei, madre terra, umiliandola, ferendola, riducendone il potere fino al punto che non è stata più in grado di proteggervi. E quindi senza di lei tutti questi sentimenti sono svolazzati in altro, si sono gonfiati creando quella immensa nube che stava sopra le vostre teste, sopra le teste di tutti, sopra le teste di tutta la civiltà. E che cosa faceva questa nube? Questa nube vi bloccava. <ride> Avete mai sentito quello strano senso di impotenza, perché tutti i vostri progetti più belli, pieni di spirito, con uno slancio vitale di necessità e verità, negli ultimi anni si sono bloccati sempre più, sempre più. Sembrava impossibile generare bellezza. È come un sasso lanciato dalla vostra mano col massimo della forza che incontrasse una densità, era lei la nube, questa densità frena il sasso che non riesce a muoversi nello spazio. E quando anche arrivasse a toccare terra, così i vostri progetti, quelli che riuscivate comunque a realizzare in virtù di un'enorme forza vostra, bene... Anche quei progetti non riuscivano più ad avere l'eco che quel sasso avrebbe dovuto generare. L'eco che quei vostri progetti avrebbero dovuto generare. Bellezza che genera bellezza che genera bellezza che genera bellezza. Questo vi aspettavate, no? Non succedeva più. Tutto era bloccato, bloccato dalla nube. Ma! Qui è arrivato l'imprevisto, il colpo di genio della madre. E pensare che questo pensava di averlo fatto il mio maestro, ma shh, non glielo dite. Lui pensava di aver partorito l'idea. Della malattia universale, ma dietro invece c'era lei. Perché che cosa ha fatto questa malattia universale? La nube si è gonfiata sempre più, sempre più, sempre più, ma non poteva più resistere, bastava una scintilla, ed eccola lei! La malattia universale, la scintilla che PUM! ha fatto! esplodere tutta la nube che si è frammentata in una marea di scheggette che sono scese a terra, non più quindi il blocco sospeso, ma una marea di scheggette a piombare dentro i cuori degli uomini che erano predisposti, solo quelli che erano predisposti, solo quelli che risuonavano con tutto ciò, hanno ricevuto paura, tristezza, rabbia e malattia e insieme a quella che avevano già sono impazziti! Completamente impazziti e adesso si aggirano folli nelle vostre strade dicendo cose senza senso, promulgando cose senza senso, agendo come dei pazzi. Ma qual è il bello di tutto ciò? Qual è il messaggio della madre? La nube se n'è andata. Se voi adesso producete bellezza, non sarà più ostacolato tutto ciò che voi produrrete di bello. Adesso, mi dice la madre, andrà, viaggerà finalmente, è scomparsa quella densità ombrosa. Certo incontrerete sulla vostra strada tutti questi pazzi folli che tenteranno di fermarvi, ma essi non possono nulla perché perché sono ciechi <ride> la loro follia li ha resi anche ciechi brancolano nel buio cercando di afferrare tutto ciò che potessero riuscire a toccare ma sono ciechi perciò voi schivateli semplicemente schivateli e ricominciate a costruire ricominciate a costruire bellezza perché adesso è il tempo. Tutto ora andrà. Non c'è più quella densità a fermarvi. Andate. Andate. Andate. Andate. Oh Dio. Quanto era bello. Quanto era bella! Bella. Il maestro. il maestro. Shh, lo dita il maestro.